Abbiamo questo logaritmo, allora prima cosa dobbiamo prendere l'argomento e cercare di scriverlo in, un, in una forma più semplice quindi la radice cubica equivale a che cosa? A elevare a un terzo dentro abbiamo 10 per la radice quadrata equivale a elevare a un mezzo e che cosa eleviamo a un mezzo? Il 10, perché sotto la radice quadrata c'è 10. Ora qui si tratta di saper applicare le proprietà delle potenze. Quindi, prima di tutto, abbiamo 10 per 10 alla un mezzo. Questo è come se avesse esponente 1, prodotto di due potenze aventi la stessa base, si riscrive la base e si sommano gli esponenti. 1 più un mezzo fa tre mezzi. Il tutto è elevato a un terzo sempre proprietà delle potenze potenza di potenza si moltiplicano gli esponenti tre mezzi per un terzo si semplificano i tre e quindi rimane un mezzo ok il che significherebbe radice quadrata di 10 quindi in pratica cosa è ci chiedono, quale esponente devo dare a 10 per ottenere 10 a un mezzo? Beh, è ovvio, è un mezzo. Ok, se la cosa vi confonde, non vedete che è evidente, provate a scriverla in forma esponenziale. Quindi abbiamo il 10 che è la base del logaritmo, quindi è la base della potenza. A che cosa lo devo elevare se voglio che il risultato sia questa roba qui? cioè sia uguale a 10 alla un mezzo. È evidente che il punto di domanda è un mezzo, quindi l'esponente è un mezzo.